Thank okay. you. La prima emozione legata all'arte è stata quando ero in parte elementare dove vinsi un premio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 un po' il filo conduttore, perché, perché Michela ci ha raccontato di un libro, tu ci racconti sì. di un libro, insomma, eh, mostre, emozioni, insomma, sono un po', un po di tutti. Eh, a parte questo, insomma, il tuo sogno, anche tu sei uno che non ha sogni sì. del cassino, eh? perché li tiro sempre fuori, ovviamente, i sogni guai se mancano, bisogna averli sempre e devo dire che quest'anno, diciamo,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 ho dato il meglio di, di me stessa, ecco mi sono andata da fare e anche tu mi sa che hai sì. una stanza bella pienosa sì, eh. sì. devo dire, beh ho avuto l'onore di ricevere il premio a livello europeo della valida poesia espressa nella cultura europea nel 2008 ai fili internazionali, nonché pure il premio di Bruno Mancini cui mi pregio di ringraziare orgogliosamente dove per me il grande presidente Bruno Mancini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 presidente Bruno Mancini sì, quindi, parliamo parliamo degli, sì, Stati Uniti, sì. degli Stati Uniti quindi lui e dalla da carta geografica di Ischia, beh a spaziare nel mondo Africa insomma tutte le parti New York Egitto che, che io sappia almeno no, anche di più anche di più e a livello europeo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 Insomma, ma dai, è bello, è bello. Non, non è essere vanitosi, però quando uno riceve un premio che è l'orgoglio di è essere certo, stati bene. prima di tutto rappresentati agli altri e poi perché no? Sì, dicevo, dicevo, e il tuo marito tutto. cosa ti dice quando vince il premio? Beh, lui è contento, eh, lui è felice, eh, ma quest'anno no? ne ho ricevuti pure tanti dal Campidoglio, eh, sì, sì, poco fa. E, insomma, un altro premio a sorpresa è arrivato due o tre giorni fa. Eh, insomma, ne ho tanti pure io non mi lamento eh. Devo dire che allora sono... prima sì. insomma di sentire una poesia o dalla tua sì. bocca o no io non me ne ricordo perché sono tantissime vuole leggere una poesia? Eh, no, quella di questo, questo, Ma... questo. Grazie. Eh, grazie, grazie, questo, fa. Abbiamo questo, questo, questo, questo, e devo prendere gli occhiali perché sennò no, guardo questo, io intanto che questo, sì. Luciana, approfitto per mandare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 tra le vele del vento e di giovani tramonti su galassie dipinte d'antica soalità meraviglioso grazie Io che questa poesia è un augurio bellissimo per l'anno prossimo sì. eh. Cioè, dobbiamo peleggiare tutti verso l'anno prossimo con, eh, con amore, con entusiasmo, speranza, speranza, con speranza, gioia. Di amare sempre il colui che ci vuole bene, ecco, quello sì, perché tu guardi della notte. È colui che ti dà ehm, sospiro di, di, di passione, di amore, di affetto, di, di collaborazione e di, e di emozione pure vitale. Quando, ritornando sempre al discorso contro la violenza sulle donne, anche io anni fa, il primo anno che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 se non rispetto, amore per la società stessa voi che dobbiamo fare la stessa convivenza su questo pianeta quindi l'uomo Dio l'ha mandato la donna l'ha mandato che non volerci bene. Ecco, eh, cioè fare dei percorsi. Eh, eh, si bisogna è... fare le loge, le... ma la Anche proprio appunto le emozioni, sì. la comunanza di arte, che insomma è stato un po' tutto il filo rosso di oggi. Io direi di radunarci tutti, fare una bella ripresa Grazie. finale sì. qua. Un nostro giorno, fresca calura della nostra città, quando in notti di luglio finestre spalancate ci ammantano di stelle, brezza mediterranea, ne poggi di storie favolose e poi richiami di passeri, di anuri e di gabbiani, nei boschi fitti di oleandri, di pini e di violetti. La tua natura è donna, donna di cuore sud, donna di fate e di veggenti, senza rimpianti. Vogliamo sentire un attimo l'autrice la, la di no, Per me la poesia è un'espressione un dell'anima, io scrivo di getto, è un linguaggio dell'anima.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 l'arte in, in tutti i suoi linguaggi e, e di promuovere i messaggi di pace, di solidarietà, di amore, di amore, di amore, di amore, di messaggi, no, eh, cioè, A proposito amore, di amore, di amore, no, sì senso. assolutamente sì eh, infatti eh, stiamo appunto con Chiara Pavoni amore, di a disposizione questo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 Uh, monograficamente un pittore o un poeta o un attore sotto quindi la, sotto l'ala di Bruno, Bruno, Bruno, Bruno Mancini il nostro Sì. Momento, sì. Lo io. sì. che um, ringraziamo immensamente perché ci ha dato la possibilità uh, uh, di essere qui di conoscerci uh, è stato un grande piacere conoscere Uh, lei che non lo conoscevo, quindi eh, andrò a leggerlo assolutamente, lei eh, ti mancava un grande Mi pezzo mancavo, della vita, sì, <ride> ma non solo lei, tutti <ride> voi, io sì, conosco qualcuno sì, con cui ho collaborato, sì, sì. la Milena Petrarca con cui ho collaborato, sì, sì. la Milena Petrarca che è, è stata anche premiata di nuovo come premio 8 per la terza volta, ed è la presidente della maglia Grecia Latina New York. Eh, con cui ho collaborato, ci gli stati gli stati... Gli sì, Anche lei, lei, lei è una, lei, una delegata anche per New York. Una miei, vabbè, miei poi electo. lei sì, ci parlerà del sì, suo staccante. impegno vabbè. su questo premio eventualmente. E, e, nuovo... e quindi eh, questo nuovo anno 22, speriamo che sia un portatore di cose belle, di ripresa, di creatività e di oh, diffusione di, di tutto il messaggio artistico eh, portato avanti da Bruno Mancini con l'Associazione Milano eh. benissimo Ora un altro applauso ma era altro applauso. No, no, eh, sì, sì, non è un Poesia in ottave di Demo Martelli, intitolata Mario. Ringrazio il Dio se sono vivo ancora, mi dice Mario, che in un incidente andò in coma ed entrò in altra dimora, chiamata l'aldilà, dove c'è più gente. Poi rimandato a noi, dov'è tuttora, per spiegarci ben bene quell'ambiente perciò racconterà ciò che ha veduto perché il compito suo venga compiuto. Per me era un luogo tutto sconosciuto, ma appena ho messo piede e sono entrato, prosegue Mario molto compiaciuto, ho visto cose che mai avrei pensato. Ognuno di loro mi ha dato il benvenuto dopo avermi con gioia salutato ma prima che facessi un solo motto mi disser qui starai per giorni otto. Subitamente diventai oscurotto alla notizia entratami all'orecchio e come a quei che un oggetto ti ha rotto a te sì caro che amavi parecchio così stizzito con risposta sbotto. Questo è un giochino già consunto e vecchio prima adulato alla presentazione, poi scaricato in altra direzione. Ti abbiamo chiamato per una missione, risposero, che ti darà del pregio. Gioisci dunque, non è punizione, tornare devi nel tuo umano collegio a dir qual è e com'è la congiunzione tra voi e il nostro special pianeta Regio, Adunque vieni a visitare il tutto, Do non capisci, ti dire il costrutto. Fatta la pace, li segui di brutto, Fino alla grande piazza lì vicino, dove festeggiavano un nuovo debutto. Mi dissero che era un bel bambino, Promettente, poi da un male distrutto ma qui riavrà il suo eterno sorrisino ripreso il viaggio tanto lacrimai finché uno disse qui non si muore mai sotto un arcobaleno ivi passai per entrare al teatro galleria per dir la grande gioia che io provai non v'è termine esatto Né poesia, puccini, verdi e tanti il salutai Che ne sapevo chi fossero o chi siano La musica aveva un volo sconfinato Come giammai da noi aveva ascoltato Poi il grande bosso, da poco arrivato è già in podio bacchetta tra le mani per iniettare col suo fare innato sentimenti armoniosi e sovrumani. Cammin ripreso, e ancora deliziato, fuori dal centro abitato da ex umani c'è una pianura con animali e flora dove l'aria perennemente odora. Non c'è specie che specie altra divora per mantenersi viva nel suo regno. Non c'è pianta che il tempo la scolora nell'erba in fieno e nell'albero in legno. Qui resterà, mi disser, come è ora, né falce o accetta, qui lascerà il segno. Qui non v'è corpo, non v'è dissolvenza, ma eterno proseguir di nostra essenza adesso verrà a me la tua presenza ma ricorda noi qui siamo tutti uguali non nella forma ma la consistenza e restiamo in eterno tali e quali né tempo e né spazio è in decadenza siamo nuvole che vanno con le ali ma non invogliar troppo la tua gente, chiamiamo noi se abbiamo un caso urgente. Da San Lorenzo al Mar, Demo Martelli, il 25 maggio 2020.